Come promesso, vi voglio parlare perché l'ho potuto vedere in anteprima. Mi è stato chiesto comunque di, di vederlo e di esprimere un parere. Il film è Nido di Vipere e uscirà al cinema il 15 settembre. Nido di Vipere eh, è un film thriller, eh, commedia nera, sudcoreano del 2020, eh, scritto e diretto da Kim Jong-on. Ed è il suo film di esordio. Il film è tratto dal romanzo... Devo leggere perché sono nomi impossibili da imparare. Un romanzo giapponese che si chiama Waranimo Tsugaru Kemonotaki di Keizuke Sone. Quindi, curiosità, lui è un attore coreano, ma ha deciso di, far, di trasporre a film questo romanzo giapponese. Curiosità. Il film arriva al cinema il 15 settembre grazie a Officine Ubu. Vediamoci il trailer. Questo è un trailer... Fatto bene, perché eh, vi assicuro che non si capisce una sega. Hai sentito? Hanno trovato un cadavere fatto a pezzi nel lago di Colte. Quando ci sono di mezzo ai soldi, non puoi fidarti di nessuno. Neanche di tua madre. Allora, ragazzi miei, mm. È strano perché il trailer sembra una cosa, in realtà... Poi il film è un po' diverso da come si vede, da come può apparire, o almeno come è apparso a me nel trailer. Però non sono rimasto deluso, eh, Perché io me lo aspettavo un film più action, invece ci ho trovato dentro molto meno, meno action, ma molte più cose che mi interessano. Nel senso che è molto più horror, tra virgolette horror, nel, nel senso che ci sono scene splatter, ci sono scene violente, particolari, che non mi aspettavo ci fossero così tanto, così, così morboselle, cupe, no? Eh, comunque, non, allora, c'è di mezzo una, una borsa piena di soldi, e non vi dico molto sulla storia, perché secondo me anche la parte bella di questo film è proprio l'imprevedibilità della trama, cioè non non riuscirete a capire come invece spesso accade in tantissimi film un po' più omologati, spesso americani, dove vedete e dite ok, sì, sta per succedere questo, questo e quest'altro, e sapete già come andrà a finire. E oltre al fatto di sapere già come va a finire non c'è nient'altro, quindi rimanete completamente delusi. Qua comunque c'è eh, l'incapacità totale di sapere com come si svolgeranno i fatti, e, e forse in questo quando Davide dice i anni sono matti, si sono matti, imprevedibili almeno in questo, e, e hanno un cinema che eh, fa un po' quello che vuole. Secondo me, mi è venuto in mente adesso, mentre, mentre iniziavo a parlarne, secondo me anche il fatto di avere così tanti registi bravi, come appunto il regista di Parasite, il regista di Old Boy alza tantissimo il livello del cinema coreano, no? Eh, si sta alzando il livello, cioè bisogna eh, dare merito al fatto che appunto registi au più autoriali hanno alzato il livello di tutto, rendendo eh, questi, questi film, questo film qua è un film comunque di intrattenimento, eh, è un film... Eh, eh, vorrei dire il Tarantino perché stilisticamente non ci sono cose Tarantino. Forse qualcosa sì, nel, nel montaggio, nelle, nelle cose, però comunque sia: sì, un cinema noir, com comedy, horror, thriller. No, horror poco, però è un thriller eh, commedia, abbastanza grottesco e strano, e in questo mi ricorda anche appunto certe cose di Tarantino però c'è una, una, una vicinanza molto bella che ha trovato appunto Salvatore Ammenta, che ha scritto la recensione, che eh, lo ha avvicinato al cinema dei fratelli Cohen. Chiaramente siamo ben lontani da eh, quel tipo di bravura registica, però... Il gusto, il sapore della vicenda è proprio quello di un thriller dei Cohen, quindi con quella, quella dose di umorismo, ma anche cinismo che c'è nel, nel cinema thriller dei Cohen. Ehm... Comunque c'è una borsa, una borsa come avete visto di Louis Vuitton eh, piena di soldi. E... E questa borsa verrà trovata da delle persone rimetterà nei guai delle altre persone tutti cercheranno sta borsa e però il gusto eh, di questo film è molto diverso dal solito eh, film dove c'è la borsa coi soldi che è un po un cliché una storia che vediamo spesso nei film la storia della borsa coi soldi e tutti si ammazzano per prenderla sì ma in modo molto diverso qua nel cercare di prendere questa borsa, eh, in realtà eh, verranno raccontate delle vicende parallele, che anche in alcuni casi anche molto drammatiche, ma che non, ci, non, ci, non riusciranno a incupirci minimamente, perché eh, il, il film è estremamente divertente, ci sono delle cose comiche... Eh, Molto, molto simpatiche molto divertenti quindi anche, anche le parti thriller e, e violente risulteranno gr così grottesche da non, da non inquietarci insomma sarà, sarà, sarà molto divertente allora, il film di per sé non è non è, non è appunto Mister Vendetta non è, non è questo tipo di cinema però ecco una cosa davvero impressionante eh, di questo film è la qualità tecnica de, di come è stato realizzato da, già dal trailer avete potuto vedere una fotografia mostruosa ma mostruosa ragazzi cioè veramente stupenda eh, inquadrature, movimenti di macchina è tutto perfetto cioè non c'è niente di mh, fuori posto ecco l'unica cosa ecco forse questo regista a parte che vabbè cioè, siamo, siamo al suo fin d'esordio quindi cominciare così già non è male ecco forse quello che, che si nota è che non ha, non, ha, non ha ancora una sua impronta il film quindi spero per lui che, che possa crescere come regista e dare un'impronta ai suoi film perché la storia è interessante e, e, e appunto se avesse avuto un tocco più autoriale, più, più personale, eh, sarebbe stato più bello. Però a livello tecnico è mostruoso, è veramente piacevolissimo. Un film così in Italia ce lo sogniamo. Ma dal punto di vista dei contenuti, eh, non mi ha colpito particolarmente, però l'ho trovato gradevole perché fa ridere. Cioè, a me mi ha fatto ridere. Eh, ci, sono, ci sono due personaggi, principalmente c'è cioè un... Un, un attore che si chiama King, no scusa questo è la coso, che si chiama Jung woo Sung che fa un, appunto colui che ha perso questa borsa che fa spaccare da ridere e poi c'è questo personaggio dell'ispettore che mi è piaciuto particolarmente perché è una citazione, penso involontaria, non so se volontario o involontaria del Tenente Colombo, perché ha questo atteggiamento quando, quando parla con, eh, con le persone che lui sospetta o con cui, su cui sta indagando, ha un atteggiamento molto da eh, piacione, fa finta di, di essere un po' ingenuo, eh, sembra veramente la versione coreana del Tenente Colombo. Devo dire che è un buon film, ma nulla di trascendentale, insomma. Se volete vedere un film leggero, divertente, ironico, thriller, ci sono anche scene violente, eh, di sangue, fa per voi, assolutamente. E poi quantomeno è un film fatto bene, eh, cosa che mh, non è così scontata ultimamente.